ZOMBIE APOCALYPSE Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti Allora, nuovo video, che criccio Come state? Spero bene Allora, questo è un video che criccio Per parlare un po' con voi Come appunto è stato chiamato Non ho fatto solo io questo video che criccio ho fatto tanti altri però eh, voglio dire che mi piace molto fare questi video così. Dunque, sì, lo so, ho le... Eh... Cercare il telefono quindi è da ridere, non ci sarebbe nulla da ridere, però a me mi fa ridere il cane che abbaia, vabbè, niente. Allora, perdonatemi per le occhiaie che veramente mi scendono fino ai piedi, però vabbè che se ne importa. Allora... Già tanto ho fatto le sopracciglia, comunque nulla, cosa vi racconto di bello? Vi racconto che stamattina sono stata alla spesuccia, non ho comprato chissà che cosa, oddio cosa ho negli occhi però vabbè, niente, non ho comprato chissà che cosa però... No, non so niente negli occhi, ho solamente una mia suggestione, però non penso, perché aspettate un attimo già. Cioè... Dove troviamo qui uno spicchietto. Oh, mm. Allora mm. vabbè no avevo qualcosa nell'occhio non so cosa fosse quindi vabbè niente e quindi non lo so poi. Comunque ho fatto una spesa che tanto non, non mi ricordo quanto ho pagato perché ho pagato tutto mia nonna e, e io invece ho finito per la spesa, mi hanno pagato, io ho, bustato, io ho bustato tutto insieme alla cassiera e poi mi sono, sono andata via eh, dal supermercato e, e sono andata a prendere delle cose perché devo far aggiustare una cosa che non dico cosa perché non si so mai che la peste la mi la iella mi circondi quindi io almeno comment e niente quindi alla fine sono riuscita a, a, a farmi aggiustare una certa cosa che non sto qua a dire che cosa perché qualcuno qua mi sta mettendo il cuoricino quindi grazie mille e, cuoricino perché sto parlando di youtube ovviamente e niente quindi che dire Ieri appunto cosa vi ho detto nell'altro video che mi sa che ve lo dirò perché l'altro video si sentiva malissimo Non so perché ma vabbè Lo, ri, lo rifarò da capo quel video però adesso se riesco lo scarico dall'altra parte che ce l'ho sempre su Stefano Però forse devo scaricare da Google Foto non ho capito beh. Comunque se lo trovo quel video ve lo, ri, ve lo ri, ri, riprendo e ve lo pubblico se no a ah, menciccia Comunque, niente, allora cosa devo dire? Ah, sì, che eh, ho fatto la spesa, poi sono andata a prendere delle cose, e, e mi sta facendo appunto vedere che cosa ho preso di buono. Niente, ragazzi, allora, sono qua per vedere questo video, questo prodotti Finiti Beauty, perché tanto questo video che ci si sta in, in prodotti beauty, e eh, ho terminato, la prima cosa, questo della dexal molto buono e poi ho terminato che mi è piaciuto e fa anche un mollatore non persiste molto ma appena si sì. poi ho terminato il mantovani ed è buonissimo altrettanto molto buono ed è della si sì, mantovani ma qualcosa bagno doccia bagno doccia e poi allergenico neutro termoprotettivo più protettivo protezione con vitamina A la cardenia diciamo da cardegna eh, come si può dire formazione cardegna molto buono lavava bene e niente fantasmino vabbè no perché sentivo rumori strani allora finito è incominciato un altro senso d'ai che mi ci sto trovando davvero bene Cin no scusate 4,90 questo l'ho pagato in farmacia risorto a saboli come costo di meno o di più non mi ricordo comunque questo l'ho preso eh, e l'ho già terminato non so se vi posso far rendere conto che l'ho terminato mm -mm, già vedete terminato senso Dine. come lo sto mettendo boh, vabbè. senso Sensodyne. eccolo qua poi, questo l'ho pagato, invece, non vi è scritto? Sì, 5 30. questo mi pare a sapone profumi, sì, mi pare proprio profumi sì. 5 sapone e profumi, ,30€. si vedrà mai la confezione di qua? No? Sì, Cioè, questo è un altro di qua, poi... Acqua micellare che è troppo top, mi sto trovando davvero, ma davvero bene, molto bene, e questa viso strucca e deterge, no de scusate, deterge, e idrata e strucca viso, occhio e labbra, senza risciacquo, no senza risciacquo non mi interessa perché tanto lo risciacquo lo stesso, tranne che quando non sono stanca, ma anche se sono stanca, mi rivado a risciacquare ugualmente, ragazze mie, ugualmente. E questo è, che è qua, ah, ok. Eh, senza residui, però vabbè, io anche i residui, piccoli residui vado. No, contone no. Però un altro piccolo popolo di cotonfi, no cotonfio, che dico: dischetti struccanti, vado a rimuovere quel poco che ne è rimasto perché con troppi occhi non mi piace, se cioè, i pelucchi sono cavoli, però anche il... Con, come si chiama? sì, il dischetto stuccante è la stessa cosa, però vabbè... comunque mh, anche questa comicella è, mi è piaciuta molto, l'altra la sto utilizzando, però mh, non mi fa impazzire come questa, questa qua mi piace molto, poi poi poi. E tra l'altro qua c'è un flacone da 400 ml prodotto che ho, ce l'ho, ce l'ho, scorta la sto utilizzando perché questa qua come vedete non so se si percepisce ma è ben finita, un goccino ma chissene, pazienza poi ce l'altro, si sì. non di a concellare di shampoo shampoo della Fructis Hydra Rich Contour boh vabbè, leggete voi, questo qua, vedete, non si vedrà mai, questo olio pistacchio, piattina pe di frutta, capelli da mossi a ricci, ricci nutriti e definiti, anticrespo anti e anti umidità, vabbè, fidiamoci, sentite a me io ho trovato so che pulisce bene e che si sente un leggero profumino di ah bello Però il resto mm, non saprei dirvi se sente umidità o crespo Perché io un po' di crespo ce la sento anche quando mi lavo i capelli Quindi va bene, lì è scontato però eh, Che toglie l'umidità non tanto Ah cosa? C'era una troppo... vabbè Casomai questo poi lo finisco e poi ce lo butto se non c'è uno è proprio Dove lo metto? Qui E poi quando faccio la doccia Mi sapono bene bene che è meglio Anzi, io mi sapono bene bene, è bello che l'hai finito, come va l'hai finito lì? Boh. Allora, io adesso metto tutto a posto perché voglio evitare il casino qua dentro La mia posizione trucco barra computer perché è una scrivania qua? Come ho Non è una, non posso un posto di trucco. È il computer, c'è cioè la scrivania. Come la vuol chiamare? Eh, però è sempre trucco, eh. Perché io mi trucco qua. Volete che mi trucchi? Boh, vabbè, niente. A parte le polichimiche che sto combinando e dicendolo prima era verite. È così, ragazzi mie. Ah, non so se ve l'ho fatto vedere ma. Ops da un anno in poi mi sto eh, mi ha preso anzi mia nonna mi ha preso per giunta questo 2023 non so quante volte ve la faccio vedere Mi è costata anzi gli è costata 6,90 euro centesimi vedete Sì, già ne ho, ne ho di agenda ah lì dietro vedete che mi sto che mi ho pulito i pennelli non so se si percepisce aspettate vedete di là No, non si vede, non Si, so. sì, là abbiamo pulito i pennelli con la spugnetta, che ho l'intenzione di riutilizzare. Non lo so, magari ci riesco, magari no. Però la voglio riutilizzare, la spugnetta per il correttore. fondotinta non la utilizzo perché mi, fa, mi funge anche da fondotinta il correttore, volendo. Però, lo so, se mi sento la makeup artist, se io non sono makeup artist, mi tiro le orecchie e ci vuole. Però è la verità, a me piace eh, sentirmi al mio agio con la spugnetta e il correttore, come correttore, che mi funge da correttore, ma sì, anche da primer e fondotinta, quindi vabbè, chiudete un occhio per me, fate finta di niente. <ride> ok, eh, cos'altro? Ah, le sopracciglia le ho fatte con questo pettinino, già ve lo dico, non ho nessun set, se no che il burro cacao addosso, sulle labbra per la punta. Mi sta finendo la batteria, vabbè. Vi ehm, dicevo il pettinino per le sopracciglia, questo qua. Poi, la matitonsola che mi stava per cadere. La matita che è un mozzicone, vedete, piccola, piccola, piccola, piccola qua. E poi, per infine, questo qua che è un tattoo penna, una penna che mi serve per eh, sempre tema rimel brand rimel marchio Rimmel, che non so neanche che numerazione sia boh che numero è questo? boh non ne ho idea non lo so ah 03 12 mesi dall'apertura ok e questo cos'è? ah ok gel gel per le sopracciglia ok si sì, questo stavo dicendo scusate mi sta un po' Eh, rinco, <ride> comunque questo è già Douglas dalle sopracciglia per colorarle un po, darle un po di ridefinizione e basta, tutto il resto ho fatto solo le sopracciglia ho fatto un po' un cucunzolo ai capelli che fanno anche, non mi dico cosa però a me non mi fanno impazzire come l'ho ho fatti oggi perché con, le, con queste unghie qua ragazzi dovete sapere, dovete sapere una cosa sono impedita a farmi la coda o tutto quello che voglio fare i miei capelli sono impedita perché si impigliano tra queste unghie belle che ho che amo tanto però appena torno normale non sono più impedita torno normale nel senso che senza queste queste unghiacce qua che non ci riesco sono belle per l'amor di Dio ma sono scomode, quindi vabbè, niente La borsetta dei trucchi è rimasta qua, ovvero la pochette, Perché, raga, finché non mi trucco la borsetta rimane qui E già, è così non voglio disfare questi trucchi di questi sili sì, di questi trucchi, di diciamo, questi non voglio disfare questi unghietti perché vedete che non sono sono belle ma sono scomode boh vabbè volevo fare forse il, il gel semi permanente però alla fine mi ho fatto una cosa che alla fine mi è costata cara non cara in, in forma di denaro no cara in forma di eh, eh, comodità perché la comodità anche un prezzo, quindi sì, ragazze, queste è troppo scomode, non me le farò mai più. La vestitista se mi sente messo in cavolo, poi dice, non hmm, è perché te volute fare, Peggio per te. <ride> oh, avrà ragione, ma io ho voluto fare perché le avevo tutte, ma adesso non me le faccio più, sono troppo scomode. Perché, raga eh, tenete conto che quando io vado a fare i miei capelli mi si impigliano, quindi come devo fare? Non allora, lo so neanche io. Mi si sconciano. boh, vedete, non so se capisce non si capisce comunque sfalza un po perché siete storte oh. vabbè comunque adesso tra poco chiudo il video perché siamo già a 13 minuti di video che parlo 13 minuti di video che parlo e, cosa cos'altro voglio dirvi che mi, mi sta mancando molto truccarmi però appena posso mi trucco Anzi, lo ripeto in questo video perché non so se l'altro video che ho registrato si sente malissimo l'audio, riuscirò a pubblicarlo. Ma in qualunque modo, ad ogni modo, se riesco a caricarlo quell'altro video e recuperarlo, ve lo pubblico, anche se si sente male. Vi prego, abbiate pietà. Al massimo, la prossima volta riregistrò con questo con queste cuffiette che ho qua ok e niente ragazzi questo era tutto io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima un bacio, ciao ciao